Allora, non è stata una scelta la mia perché nasco con un dono e quindi nascendo con un dono la strada era già spianata, quindi ho seguito solo il percorso della mia vita. Perché Wengo? Ti spiego, mh, prima di Wengo ho avuto altre piattaforme, quindi ho, ho cercato di interagire con altre piattaforme, però poi mi sono resa conto che queste piattaforme erano molto indicate più per i cartomanti in quanto c'era il cliente che faceva la domanda e l'operatore che rispondeva. Questo non rispecchia il mio modo di essere, quella che sono realmente. Quindi non riuscivo a interagire, avere un contatto con l'anima e quindi parlare, non avere il tempo di poter fare nulla, perché alla domanda dovevo fare una semplice risposta. Quindi mi affaccio su Wengo, noto che Wengo mi dava la possibilità di poter veramente mettere a punto il mio dono, quindi poter parlare col cliente, interagire con il cliente, avere questo tempo e far sì che questi clienti conoscessero anche un'altra divinazione, non solo le carte, ma altre cose. E quindi ecco perché ho scelto Wengo. Come ti spiegavo prima, non essendo una cartomante, io canalizzo, quindi è perciò importante il contatto con il cliente, io preferisco sempre via telefono, canalizzo con un'altra dimensione, non quella terrena, quindi quella che comunque facciamo anche con le carte, quindi canalizzando con un'altra dimensione le mie energie, i miei spiriti guida, la luce, la luce degli angeli. e quindi attraverso loro quello che vedo, sento, dico. Questo è il mio metodo. Essere sinceri non è facile, non è facile dire la verità perché ci sono tante brutte verità ma che purtroppo per il mio dono devo dire, altrimenti non potrei aiutare le persone. Quindi, magari sotto una forma, però per fare un percorso di guarigione, ok? Dobbiamo dire la verità. Quindi, sì, questa è una cosa sicuramente molto difficile che io faccio e, e deve essere così. Allora, io sono un'ariete, quindi mi identifico ad essere molto tessarda perché lo sono, eh, però molto leale. le mie energie, la luce dei miei angeli, l'universo, il credere, la fede, è quella che mi ha sempre aiutata, quindi come faccio ad, ad aiutare gli altri? Aiuto anche me stessa, e, aiuto me stessa canalizzando con loro e loro mi supportano, quindi mi, mi aiutano tanto nei momenti bui, tantissimo. Sensibile, molto perché mi prendo le pene di tutti. Però questa fa un po' parte del mio dono, no? Entrare nell'anime delle persone, prendersi quel problema e cercare di curare quel problema. Quindi sono molto sensibile, tanto. Il medico. E in effetti poi, se tu ci fai caso... Il mio sogno si è realizzato, perché se tu pensi che il medico cura il corpo, io invece curo l'anima e quindi ci siamo quasi come il mio sogno. In più io sono una volontaria attiva di Croce Rossa, quindi socializzo con gli anziani, con i bambini, in più eh, sono un operatore di cruce, di, di, in ambulanza, quindi di primo, so, di primo soccorso. Mi credi se ti dico nulla? Le paure le ho sempre affrontate, sempre grazie alla luce dei miei angeli dell'universo ho sempre affrontato e quindi eh, non avevo non ho avuto paura perché avevo loro al mio fianco, quindi mi affidavo molto a loro, quindi sono andata avanti sempre con caparbia e ho affrontato perché di momenti bui ce ne stanno tanti, ma tantissimi. Però senza paura sono andata avanti, sì mai perché è stato il mio sogno da piccolina stare insieme agli altri aiutare gli altri e se dovessi tornare a nascere come noi sappiamo che le anime si rincarnano comunque nel percorso delle vite io sono sicura che farei sempre quello Oddio, ce ne stanno tanti. Uh, vediamo un po', uno magari che è, è, è, è avvenuto poco tempo fa, c'era cioè una cliente, dove noi chiaramente non diciamo il nome, uh, che mi ha chiamato piangendo, dicendomi che il suo gatto stava molto molto male e che il veterinario, dagli analisi, gli aveva dato poco tempo di vita. Eppure io diceva non è possibile, dentro di me chiaramente la cliente si sfogava, diceva ma non è possibile, loro non mi fanno vedere questo, mi fanno vedere questo gatto che, che gioca con gli altri, che gioca nel cortile. Eppure io in quel momento dovevo dirgli quello che vedevo, nonostante che gli potessi dare un'illusione, un no? perché magari era un'illusione. Al che mi fermo e gli dico, ascolta, io so che magari eh, ti posso dare un'illusione e spero veramente che tu mi perdoni se questa mia canalizzazione sia errata, ma ti prego, fammi un piacere, cambia veterinario, vanmi da un altro, rifai gli analisi e poi guarda, mi dai l'indirizzo, ti rimborso delle spese, però ti prego, toglimi questa soddisfazione e perdonami se dovesse non essere così. Bene, e, e perché ti dico questa regola? Perché delle volte mi meraviglio anche di me stessa. Dopo una settimana mi ha reclamato la cliente quale ha messo un giudizio pazzesco dicendo Benedetta avevi ragione dice il gatto sa bene era solo una gastroenterita. Per me è stata una gioia immensa no? la mia sensibilità anche negli animali perché sai che noi non guardiamo la salute ma in quel caso la vedevo proprio sofferente negli animali e quindi perché un anedo? Perché comunque mi, delle volte mi meraviglio anche di me stessa, è possibile che io possa vedere... E, con la mia umiltà dico sempre al cliente perdonatemi se questa canalizzazione la vedo così rosa magari rosa neon <ride> e quindi è stato molto bello molto soddisfacente poi per, sai, essendo molto sensibile per me gli animali sono importanti anche loro anche loro hanno un'anima, no. Guarda, sarebbe un film meraviglioso. Secondo me potremmo mettere... Raccontiamo le vite, le, le vite, racconta, vite raccontate. Perché noi parliamo di vite, di vissuti, no? Quindi non sarebbe male un film con tanti operatori che parlano e che comunque aiutano gli altri. Quindi noi abbiamo un passaggio enorme di vite, tante vite. Quindi sì, perché no? Raccontiamo le vite, pure vite raccontate.